allora in questo tutorial vediamo come si utilizza skype siamo nella home di skype lo vediamo da qui e anche da qui qui sotto ci sono tutti i nostri contatti quelli in verde in questo momento ce n'è solo uno sono attualmente in linea e si dichiarano liberi quelli contrassegnati in arancione invece sono in linea però sono assenti cosa vuol dire o che stanno facendo qualcosa per cui preferirebbero non essere disturbati su Skype come me in questo momento oppure non sono davanti al computer in questo momento quelli contrassegnati così in bianco sono eh, non in linea o comunque si dichiarano non in linea poi vedremo cosa vuol dire quelli con una freccina dentro hanno attivato l'opzione inoltre di chiamata che adesso vediamo cosa significa eh, per impostare il nostro stato possiamo andare qui in alto a sinistra vicino al nostro nome, aprire la tendina, e scegliere quale eh, stato vogliamo sia visibile ai nostri contatti, quindi in linea, assente, occupato, cioè non, eh, non ricevo neanche notifiche di eventuali chiamate su Skype, Invisibile vuol dire che ehm, i miei contatti mi vedranno come se io non fossi in linea, cioè mi vedranno non in linea, anche se magari se, se mi metto come invisibile in realtà sono in linea. Configura l'inoltro di chiamata, quelli con la freccina, cioè io posso chiedere a Skype di inoltrarmi le chiamate se non rispondo su Skype. Questo è un servizio a pagamento. Eh, come funziona? Funziona così. Io chiedo a Skype di inoltrare le chiamate che mi arrivano, se dopo un tot di secondi non ho risposto, qui è preimpostato a 15 ma posso cambiarlo, inoltrarmi le chiamate a un numero telefonico o più numeri telefonici che vado a inserire eh, qui, aprendo la pagina corrispondente a questo link, oppure posso ricevere mh, dei messaggi vocali altrimenti, altra opzione, posso chiedere che eh, le chiamate che mi arrivano su questo account di Skype mi vengano inoltrate su un altro account eh, che io ho e che vado a inserire qua dentro ora vediamo come facciamo a chiamare uno dei nostri contatti intanto eh, i contatti, un contatto in verde di una persona online posso videochiamarla, chiamarla ma posso fare la stessa cosa anche con un contatto che è segnato in arancione, quindi come assente, perché è comunque online, quindi posso videochiamare o chiamare, mentre con un contatto che risulta non in linea eh, non posso videochiamare e se eh, il la persona che voglio chiamare ha inserito il suo numero di cellulare mh, in, nel suo profilo Skype e ha abilitato questa possibilità, posso chiamare il telefono però non posso chiamarlo su Skype allora andiamo a vedere un contatto verde, videochiamo quindi uso la webcam, chiamo, quindi eh, ci parliamo e ci ascoltiamo però non, non possiamo vederci, se vediamo solo le foto dei nostri profili Mentre la chiamata è in atto posso inviare dei file alla persona con cui sto parlando, quindi vado a navigare sul mio computer e seleziono il file che voglio mandare, oppure posso inviare dei contatti, quindi inviare alla persona con cui sto parlando alcuni miei contatti Skype, Oppure posso condividere gli schermi, quindi io posso condividere il mio schermo con la persona con cui sto parlando e lei può fare la stessa cosa, questa è un'opzione molto utile nel momento in cui si debba lavorare eh, su uno stesso documento o se si vuole eh, anche magari semplicemente far vedere un video o qualcosa alla persona eh, con cui stiamo parlando. È chiaro che condividere lo schermo ha senso quando c'è in atto una videochiamata. Altrimenti posso aggiungere persone, quindi invitare altre persone, che vado a selezionare tra i miei contatti, a partecipare alla, alla chiamata. Eh, qui posso invece andare a testare eh, se funzionano bene gli strumenti che devo utilizzare durante la chiamata, quindi il microfono, gli altoparlanti e mh, la webcam. Allora, vediamo subito la webcam, funziona gli altoparlanti, posso fare un test ecco il segnale che avete sentito in sottofondo è identico al segnale di chiamata che ci manda skype quando qualcuno ci chiama posso testare il microfono quindi premendo questo pulsante rosso si avvia una breve registrazione poi posso riascoltare Posso testare, no posso testare, posso controllare che la velocità del mio computer sia sufficientemente elevata da sostenere la chiamata con una qualità adeguata e eh, nel momento in cui la chiamata è in atto e quindi adesso non lo possiamo fare eseguire un test per controllare la velocità di collegamento. Posso anche chattare con la persona, quindi posso chiamarla, videochiamarla, oppure semplicemente chattare. Quindi scrivere un testo qualunque che voglio, inserire emoticon e poi inviare. Eh, ieri 7 giorni, 30 giorni, eccetera, serve per andare a rileggere eventuali chat che eh, sono avvenute mh, nei giorni precedenti fino a un anno posso risalire, vengono salvate le chat e, mh, oppure posso vedere la cronologia delle chiamate eh, che ho effettuato con questo contatto quindi la data e la durata della chiamata ok possiamo tornare nella home e vedere cosa servono questi altri pulsanti questo con la cornetta serve se vogliamo chiamare dei numeri telefonici quindi non tramite Skype, cioè tramite Skype ma dei numeri di telefono quindi è un servizio a pagamento digitiamo il numero o lo inseriamo qui o altrimenti utilizziamo il tastierino numerico questo serve, come suggerisce l'icona, a effettuare chiamate di gruppo. Abbiamo visto prima che eh, possiamo effettuare chiamate di gruppo aggiungendo persone eh, a una chiamata già in atto con una persona singola, oppure possiamo impostare la chiamata di gruppo già dall'inizio, quindi in, trascinando i nostri contatti qua e, eh, Possiamo videochiamare o chiamare. Possiamo anche salvare il gruppo nei nostri contatti se pensiamo che questa composizione ci sarà utile anche altre volte. Eh, se poi cambiamo idea e decidiamo di rimuovere una persona basta utilizzare il tasto destro del mouse e vabbè, adesso le rimuovo tutte quante questo invece serve per aggiungere un contatto quindi se vogliamo cercare una persona che conosciamo e che non, è, non fa ancora parte dei nostri contatti Skype eh, cliccando qui possiamo andare a digitare il, il suo nome e cognome oppure il suo indirizzo mail oppure se lo conosciamo il suo nome Skype che non necessariamente coincide con il nome e il cognome della persona okay. um, questo, questa barra di ricerca invece può servirci per cercare un nome all'interno della lista dei nostri contatti prioritariamente nel caso in cui non lo, trova, eh, non, non lo trovi si va a cercare tra tutte le persone registrate su skype ok un'ultima cosa che volevo farvi vedere era il pannello delle opzioni eh, quindi qua possiamo chiedere che eh, una chiamata può essere iniziata facendo semplicemente un doppio clic sul sul contatto sul, qui sulla lista eh, oppure possiamo chiedere di mostrarci automaticamente assenti quindi in arancione quando siamo inattivi per tot minuti qua scriviamo quanto e poi possiamo scegliere se lanciare Skype immediatamente quando abbiamo il computer oppure eh, se preferiamo avviarlo noi manualmente qua c'è la lingua e poi qua possiamo decidere se mostrare o meno le immagini dei profili dei nostri contatti eh, per quanto riguarda la privacy eh, possiamo decidere di consentire le chiamate da chiunque oppure solo dalle persone nella mia lista dei contatti eh, di ricevere automaticamente il video e la condivisione degli schermi da chiunque oppure solo dalle persone nella lista dei contatti o da nessuno Stessa tipo di cosa, quindi da chiunque, solo dal, dai contatti, eh, consentire la chat, eccetera. Poi qua uno si, si seleziona quello che, che vuole, insomma. Bene, mh, più o meno mi sembra di avere detto tutto sulle funzioni principali.